vuole fare per le nostre vite cose gloriose, cose impressionanti, cose inaspettate. Dio farà cose impressionanti. Questo è il messaggio che lo Spirito Santo ci dà questa mattina. Dio farà cose impressionanti. Perché a Dio piace fare le cose impressionanti e le cose inaspettate. E mentre tu stai lavorando per Dio lo stai cercando mentre stai soffrendo anche per tante situazioni nella tua casa nella tua famiglia ad un certo punto Dio ti stupirà e farà cose inaspettate cose impressionanti siamo nell'anno dell'intimità invocami e io ti risponderò abbiamo un Dio che risponde e quando risponde risponde in una maniera tale che alla fine tu rimani così stupido ha sbalordito quindi il Signore hai fatto al di là di quello che erano le mie aspettative Isaia 64 verso 3 e verso 4 quando facesti cose tra Celesti e i monti furono scossi alla tua presenza. Dall'antichità nessuno aveva mai sentito né orecchio udito né occhio visto alcun Dio al di fuori di te che agisce per chi spera in Lui. Dio agisce per chi spera in Lui. E noi vediamo cose impressionanti, cose inaspettate che sono cose per quelli che lo amano, per quelli che confidano in lui, per quelli che sperano in lui. E se tu lo ami, se confidi e speri in lui, questa mattina Dio ti sta dicendo, io farò cose impressionanti. Eh, a me? Guarda la persona questa, che sta fianco a te e Dio farà cose impressionanti. Quanti di noi stanno attraversando battaglie, difficoltà, problemi? Tutti vanno in normalezza qua. <ride> è normale mattina Dio ci sta dicendo una cosa io farò cose personali per te così fu anche con i discepoli in Matteo 14 Gesù aveva appena moltiplicato il pane immaginate la scena c'erano 5.000 uomini più le donne e le bambine si stimano 14.000 15.000 persone i discepoli non avevano come fargli da mangiare avevano soltanto 5 pani e pochi pesci cosa erano tutto questo per una moltitudine di persone però Gesù fece cose impressionanti e con cinque pani e pochi pesci avanzarono 12 ceste piene di pane il pesce non l'ho avanzato <ride> però 12 ceste piene di pane una cesta enorme però gli dicevo. E cosa successe? Che Gesù disse a vicino ai discepoli: iniziate ad avviarvi dall'altra parte dell'acqua, adesso arrivo. E i discepoli si mettono nella parte e partirono. Nessuno si chiese: ma come arriverà Gesù dall'altra parte della, della spiaggia? Non ha un aereo? Un elicottero? Una barca? Come farà ad attraversare il mare di Galilea? E quindi Gesù salutò tutti, salutò i discepoli e se ne andò a pregare. E a certo punto. Immaginate che assaltate i discepoli verso le 5 e le 6 di pomeriggio e per attraversare il mare durante la notte i discepoli erano ancora lì a remare. Non riuscivano ad arrivare dall'altra parte della, della costa. Si erano fatti, dice la Bibbia, erano circa dalle 3 alle 6 del mattino. Quindi immaginate un mare che si attraversa in un'ora. I discepoli che stavano lì a lottare da 8, 10, 12 ore con il vento contrario, con la tempesta, Gesù ci ha detto che dobbiamo andare dall'altra parte e stavano lì affanati tutti i problemi che arrivavano contro le onde, il vento, la tempesta, ma ad un certo punto iniziano a gridare. Sapete perché gridano? Perché c'era un, un pensiero, voi lo sanno, i marinai avevano questa idea che quando uno vedeva un fantasma durante una tempesta significava che stava per morire e quindi era notte ad un certo punto loro vedono una sagoma che da notare sembra un fantasma e iniziano a gridare. "Ah! se eravamo andati fuì, fuì <ride> chi correva di qua? chi correva di là? già stavano sette, otto ore a combattere contro una tempesta e non riuscivano ad arrivare ma come era possibile? un po' di largo, non ci riuscivano ad un certo punto iniziano a venire pure i fantasmi però Gesù fece cose impressionanti sono io, non avete paura Pietro, subito, signore se sei tu, dimmi di venire sull'acqua, va e Pietro inizia a camminare cose impressionanti Pietro quella mattina non si aspettava sicuramente di farsi una passeggiata sulle acque Nessuno si vedeva la mattina e dice oggi camminerò un po' sopra le acque. Però dice a camminare sulle acque. E finché rimase con lo sguardo fisso con Gesù camminò sulle acque. E all'improvviso Gesù arrivò, salì sulla barca e le acque si calmarono E loro riuscivano ad arrivare tranquillamente dall'altra parte della tempesta. E la gente diceva, veramente tu sei il figlio di Dio, perché abbiamo visto cose impressionanti cosa stava questa mattina noi non abbiamo un insegnamento questa mattina abbiamo una parola che viene da parte di Dio Dio ci sta dando questa mattina questa parola di Isaia ci sta dicendo che siamo sul punto di vedere cose impressionanti infatti il verso dice quando non ce lo aspettavamo Dio ha fatto cose tremende per coloro che sperano di lui perché Dio gli piace fare cose impressionanti se leggiamo in un altro Vangelo dice che addirittura Gesù camminando sulle acque sopra la barca. E quando leggo questo passo vedo proprio Gesù che dice guardate voi state affamando, mi state remando, ne butto la tempesta, ci vediamo dall'altra parte che ognuno di voi. Era <ride> anche un po' comico Gesù, molte cose, sapete? Se leggete bene i Vangeli Gesù molte volte. Avevo una vita molto comica cose impressionanti. Dio fa per coloro che lo amano. Perché a lui gli piace fare, gli piace fare cose al di là di quello che tu pensi, al di là di quello che tu aspetti, sorprendere le persone. È un lato del carattere di Dio. E quindi Dio cambierà il nostro livello spirituale, cambierà il livello spirituale della Chiesa. Fino a questo momento abbiamo avuto testimonianze. Prima avevo questa vita, adesso la gioia del cuore, prima mi ubriacavo, adesso non mi ubriaco più, prima mi trovavo, adesso non mi trovo più. Però noi adesso dobbiamo abituarci al livello di Gesù di Nazareth. A livello non che la mia vita è cambiata, ma persone ti diranno io avevo un tumore e non ce l'ho più. Guardate, io non avevo un braccio, adesso guardate il mio braccio, è uscito da solo. metterla praticamente nei barattoli per portarsela a casa e la gente entrava come entrava nella nuvola veniva partita del Spirito Santo veniva guarita, veniva liberata e un giorno entrava in questa nuvola una persona che non aveva un braccio e gli è cresciuto il braccio ci sono delle storiche storiche tutte queste cose che sto dicendo e così di tante altre persone la gente entrava con la crozzetta nella nuvola e si alzava perché la dovere di Dio era così tangibile, così presente perché Dio è abituato a fare cose impressionanti, al di là di quella che può essere la tua immaginazione. Durante il disegno in Argentina, raccontava un pastore che ho sentito qualche tempo fa: mi diceva, Guarda, noi avevamo una chiesa, 200 persone. In una settimana la chiesa è diventata una chiesa di 2.000 persone. Senza evangelizzare, senza fare nulla, ci siamo trovati alla fine un'invasione e ci siamo trovati in una settimana la chiesa di 2.000 persone. Non sapevamo come fare. Impressionanti, cose al di là della nostra immaginazione, famiglie convertite, vite trasformate, malattie guarite all'istante. Noi abbiamo un Dio che fa cose incredibili. Amen. Così era la vita ai tempi di Gesù, con i discepoli di Gesù. E Gesù arriva alla sinagoga di Capernaum e si manifestano demoni che si manifestano, malati che vengono guariti, si supera tutto. Ad un certo punto va a casa di Pietro, guarisce la società di Pietro e la casa si riempie di gente, tanto della gente non può entrare. Chiede a questo Gesù che è passato? Che cosa stava succedendo? Dio ha deciso di fare cose impressionanti, noi lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. Noi già cioè ci stiamo abituando a vedere quali giorni. Per noi è normale pregare per una persona malata e vederla guarita. Stamattina mi diceva Ciro che ieri ha messo le canaline, che aveva tutti i crampi, e stanotte non ha pregato, se avuto con l'olio ha pregato e il Signore l'ha guarito. Non mi è diventato normale questo. Però Dio questa mattina ci sta dicendo cose ancora in più. Che quello che stiamo vedendo adesso, la vita spirituale che sperimentiamo, la presenza di Dio che sentiamo, culto, che è meravigliosa, non è niente è al di fuori di quello che Dio vuole fare. Lui farà cose incredibili, cose al di là della tua immaginazione. Per questo tante lotte, per questo tante prove, per questo tante difficoltà per essere anche qui questa mattina in chiesa. Perché il diavolo lo sa. Il diavolo sa quello che Dio sta per fare. E non vuole che lui possa trasformare e cambiare la nostra vita. Amen. Un giorno c'era la folla vicino a Gesù Gesù dice a Pietro, dice guarda, mi dai la possibilità di parlare un attimo, allontaniamoci un attimo con la barca della riva perché non riusciva neanche a parlare con le persone e quindi tutte le persone erano lì, Gesù insegnava a un certo momento si vicina a Pietro, Pietro facciamo una cosa andiamo a pescare, butta la rete dal lato destro della barca e Pietro grande pescatore di grandissima esperienza figlio di pescatori disse signore ma tutta la notte che avevo pescato signore tu fai falegname, il io faccio il pescatore i pesci si vengono di notte non di giorno però la tua parola io c'entro la rete ah, beh. Ah, beh. Ah, dice la Bibbia che non avevo pescato tutta la notte quanti pesci avevano preso niente mm. yeah. Quante volte c'erano a genzare tutti i giorni però succede Cosa di impressionante. Cercano la rete, neanche il tempo di buttarla, e le reti si riempiono di 153, grossi pesci che talmente erano grandi che la rete si rompeva, non ce la facevano a tirarla su, dovevano chiamare un'altra barca per venire a dargli una mano. E alla fine il Pietro si buttò ai piedi e disse, Signore, allontanatevi da me, io sono un nuovo peccatore Avevo visto cose impressionanti. Amen. E quindi lascia tutto, lascia la rete, lascia i pesci, lascia le barche e inizia a servire Gesù. Cose impressionanti vengono per la nostra vita. Amen. Perché Dio non è mai cambiato. La Bibbia è piena di questi esempi. Perché Dio dovrebbe essere diverso? Perché Dio dovrebbe essere cambiato? È sempre stato così. Per caso la mano di Dio si è accorciata? Per caso lo Spirito di Dio non è cambiato? il Dio del è implementato il di Dio di non miracoli per caso prima diceva invogli e ti risponderò adesso stai in mananza Dio non è mai cambiato lo stesso Dio sorprese Mosè dando a 2 milioni di persone carne in mezzo al deserto non c'erano macerie nel deserto e Dio gli dice per 2 milioni di persone carne un altro episodio è quello di Ezechia Ezechia ricevette una minaccia da Sennacherib Sennacherib che già era andato e aveva conquistato tantissimi re arrivò al re Ezechia, arrivò in Israele per Ezechia e gli disse guarda, io ho già distrutto tutti e tu sarai come gli altri nessun re nel punto dove di nessun dio nel punto dove tu sarai come gli altri però Ezechia fece una cosa si inginocchiò davanti a Dio. Chiamò il profeta Isaia, disse, vieni Isaia, qua il guai è grosso, mi c'è a pregare perché quando i guai sono grossi, la cosa migliore da fare non è andare a cercare Dio in Egitto, non è cercare il miglior vecchio di questo mondo, che è una cosa buona. Non è cercare il miglior avvocato, la cosa migliore da fare è cercare il migliore Dio, è anche l'unico. E quindi Zettina e Isaia si misero a pregare. E la mattina seguente, quando si svegliarono, 185.000 soldati erano tutti morti. Dio aveva combattuto con loro. E Isaia disse: quando facesti cose tremende che non ci aspettavamo, loro si aspettavano di dover scendere con l'esercito a combattere. Invece alla fine trovarono tutti già morti. Dio fece cose tremende che non si aspettavano ci aspettiamo molte volte che dobbiamo scendere e parlare con la gente ma io dico quando c'è stato un risveglio nella storia la gente fu da sola Dio attirava le persone in una maniera soprannaturale. e Dio questa mattina ci sta dicendo io farò cose tremende che tu neanche ti aspetti e le farà per la tua casa le farà per la tua famiglia le farà per i tuoi figli le farà per il tuo lavoro per le tue finanze le farà per ogni area della tua vita perché noi abbiamo un Dio incredibile un Dio a cui piace sorprendere. Amen. Cose così grandi che alla fine tu lascerai la rete e seguirai Gesù. Deve non voglio fare più niente, non mi interessa più tante cose, voglio seguire solo Gesù. Quello sarà il tuo obiettivo principale. Eh? Immagino già la scena, amica Francesco, Signore, ma perché tutte queste benedizioni a me? Adesso dice molti, signore ma perché tutti questi guai? Però Dio farà cose talmente tanto impressionanti che noi diciamo Signore basta, non ho più dove mettere questa benedizione, non so più come fa <ride> Perché lui vuole fare cose credente e cose impressionanti. Però queste cose non sono per tutti. Come abbiamo detto sono per coloro che sperano in Lui. Sono per coloro che lo stanno servendo. E veramente questo è un incoraggiamento per tutti quelli che stanno servendo il Signore con uh, la musica, con uh, la parte del de mix, la registrazione, mettendo le canarine con la scuola domenicale, facendo gli uscieri, pulendo, facendo tutte quelle cose che ci sono da fare nella chiesa. Tanti pensano che nessuno ti vede, ma Dio ti vede perché le cose impressionanti sono per coloro che lo amano, per coloro che sperano in lui, per coloro che lo seguono. Perché Dio onora coloro che lo muore. di te. Pensi che nessuno ti guarda, nessuno ti pensa? Dio non si è mai scordato di te. Io sempre mi immagino di Giuseppe, che era nella prigione, dipendicato dalla famiglia. Aveva tanti dei fratelli che se l'erano venuti. Da pure ebrei, invece di ucciderlo, gli dicevo cosa che facciamo? C'è una cosa risolvere, ce la vediamo finalmente era andato a casa di Potifar era schiavo ma sembra che era diventato un capo di tutta la casa finalmente mi sono ripreso finalmente le cose stanno iniziando ad andare bene un'altra volta in prigione per essere fedele a Dio è andato in prigione per non sbagliare la ma madre a Dio è andato in prigione e mentre erano in prigione finalmente erano due persone importanti il coppiere del re, il del re Ah, sicuramente adesso li interpreto dei sogni. Sicuramente loro parleranno di me al faraone e così uscirò. Ah, grazie a Dio, Dio si è ricordato di me. E invece pure quelli si dimenticarono di me. E io mezzo di Giuseppe nella pigione a piangere. Signore, la mia famiglia il mio padre mi è morto. La mia famiglia si è dimenticata di me. Può di fare che ho servito per tanti anni? Si è dimenticato di me. Il copiere, e il barrettiere si sono dimenticati di me. Signore ma anche tu ti sei dimenticato di me e quante volte ci siamo fatti questa domanda Signore siamo qua, lavoriamo, preghiamo, facciamo ma mi pare che tu ti sei dimenticato di me Dio non si può dimenticare di te la Bibbia dice che anche se tua madre e tuo padre ti abbandonano, Dio non ti abbandonerà mai noi siamo al centro della mano di Dio noi siamo alla pulita di Dio e Dio per quelli che lo amano, per quelli che lo servono, fa cose impressionanti. Amen. Cose impressionanti per coloro che lo amano, per coloro che lo servono, per coloro che sono occupati con lui. Mosè e Davide pascolavano il grece. Pietro era un pescatore, Matteo era un branco di tributi, Eliseo stava dando, ognuno stava facendo qualcosa e quando Dio vede che tu stai facendo qualcosa nel tuo piccolo allora ti chiama per le cose grandi Dio non ti chiama mai per le cose grandi se prima non ti ha provato nelle piccole perché la Bibbia dice che chi sarà fedele nelle cose piccole non sarà anche nelle cose grandi allora Dio ti mette prima le cose, nella tua piccola famiglia nella tua piccola casa, nelle tue piccole finanze e quando tu sarai fedele in quelle cose allora Dio ti costituirà sulle grandi cose se è stato fedele in buona cosa sei stato fedele in cinque cose e viene governa su cinque città. Perché Dio così agisce. Allora Dio questa mattina ci sta dicendo stai lavorando, sei occupato per lui. E io sto vedendo la tua fedeltà, sto vedendo la tua costanza, sto vedendo che nonostante i problemi e le difficoltà, tu stai continuando ad andare avanti, nonostante il diavolo ti sta mettendo gli ostacoli, nonostante le malattie, nonostante le infermità, nonostante le difficoltà economiche, nonostante le difficoltà finanziarie, nonostante la mancanza di lavoro e tutto tu continui ad essere costante, continui ad essere fedele sei stato fedele da poco? io ti metterò su cose impressionanti farò Ed era occupato delle cose di Dio. Era occupato a far sì che tutto il popolo tornasse a Dio, che tutto il popolo imparasse la parola di Dio. Stava lavorando, stava facendo tutto. Però ad un certo punto vennero un milione di Etiopi contro di lui. Sapete quando sono un milione di persone? Quelli di prima, in Ezechia, erano 185.000 e già in Ezechia un po' di paura ce l'aveva. Ma qua abbiamo un milione di persone. E quindi Asa iniziò a pregare, però non era una preghiera, era un grido che usciva dal suo cuore, secondo cronaca, capitolo 14, dal verso 11 al verso 13. Allora Asa gridò all'Eterno il suo Dio e disse, o Eterno, non c'è nessuno all'infuori di te che possa venire in aiuto nel combattimento tra uno potente e uno che è privo di forza soccorrici o Eterno nostro Dio perché noi ci accorciamo su di te e andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome o Eterno tu sei il nostro Dio non permettere che l'uomo prevalga su di te così l'Eterno colpì gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda e gli etiopi si diedero alla fuga allora Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerà perciò gli etiopi furono sconfitti e di loro non ne rimase neppure uno vivo perché essi furono distrutti davanti all'eterno e davanti al suo esercito ed essi portarono via un enorme bottino dice la Bibbia dice che se uno con, con 10.000 deve affrontare un esercito di 20.000 deve valutare bene la situazione per chi deve mandare un'ambasciata e trattare la pace se con 10.000 non riesci a far fronte a 20.000 ma qua abbiamo un esercito di 150.000 contro un milione non c'è la possibilità di vincere questa guerra però l'ASAP è diventivo molti di noi stanno affrontando delle situazioni difficili, problematiche però che succede che quando tu credi a Dio allora c'è l'esercito di Dio davanti al suo esercito l'esercito del Signore che combatte per te e di loro hanno inseguito e sterminato questi etiopi e hanno distrutto un milione di etiopi, non ne è avanzato uno Dio ha fatto cose impressionanti cose al di là della loro immaginazione loro si immaginavano magari che sai, potevano trattare la pace forse che potevano fare una guerra e vincerla ma mai si potevano immaginare che con 100.000 avrebbero sterminato C'ereone che con 300 persone distrugge un esercito e tante altre cose. Dio ha sempre fatto cose incredibili, e queste sono per, cose sono per coloro che lo servono, per coloro che lo seguono, che confidano in Lui e per coloro che lo amano. Primo Corinzi 2,9. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono mai salite in cuore dell'uomo, sono quelle. Per coloro che lo amano, questa mattina c'era notizia per te: ti ho preparato cose che occhio mai ha visto, che orecchio non ha mai ascoltato. Queste cose sono preparate per te, che lo ami. A me, dove sanno che lo amo? Io ho preparato cose tremende, cose incredibili per coloro che lo amano, per coloro che confidano in lui. Un giorno Lazzar non morì e Gesù andò mentre stavano andando sapete che la famiglia di Lazzaro era Lazzaro, Marta e Maria dove Marta era sempre quella che la voleva e Maria era quella che pregava e un giorno appena arrivato lì incontra Marta incontra Maria e tutti e due dicono la stessa cosa signore se tu fossi stato qui Lazzaro non sarebbe morto signore se tu fossi stato qui Lazzaro non sarebbe morto tutti gli scrivi e farisei, ma non poteva un, studio, un guarito venire qui a guarirlo prima che morisse e loro stavano passando per il momento più brutto della loro vita perdere un familiare caro perdere un marito, perdere un fratello tanti di noi sono passati per tenuti, sanno quanto sono difficili questi momenti e anche lì tu prego il Signore non non potevi far sì che questa persona, Lazzaro, non morisse. Però Gesù a un certo punto dice togliete la pietra, Lazzaro viene fuori. E tutti quanti, wow! vide Lazzaro che camminava così perché era inventato Dopo tre giorni che era morto. Cose grandi e impressionanti che mai si sarebbero aspettato. Marta non se lo aspettava, Maria. che Dio ha preparato cose impressionanti per coloro che non amano. A Gesù sembrava che era arrivato in ritardo, però è un momento giusto. Cose impressionanti per coloro che amano Lui, che sperano in Lui e che continuano a credere in Lui. Iani aveva una figlia, questa figlia è male. Allora corre da Gesù e prega Gesù. Però mentre sta lì a pregare Gesù, aveva un'altra donna. E Gesù perde tempo, diciamo perde tempo, guarisce un'altra donna. a un certo punto l'avviso dico Diario non dare fastidio in più al maestro, tua figlia è morta. E Iario un col cuore spezzato pensa alla figlia morta, pensa a Gesù, pensa che doveva magari forse se lo chiamava il giorno prima. Sapete tanti rimorsi, tanti pensieri, ma forse se mi comportavo così sul posto di lavoro non lo perdevo. Ma forse se mi comportavo così con il mio fidanzato non lo perdevo, ma forse se io davo quella medicina a quella persona, magari non ci sarebbe ancora in vita, forse se lo portavo a fare un'operazione in Germania forse le cose sarebbero andate diverse. Sempre parliamo così forse. Però Gesù gli dice una cosa. Non temere, solamente credi. Le cose impressionanti, Dio fa per coloro che credono nonostante tutte le circostanze negative nonostante tutte le cose avverse nonostante le persone già stanno dicendo che le cose sono il contrario di quello che tu vedi tu continua a credere vabbè, vabbè. perché Dio fa cose impressionanti vabbè. per coloro che credono in Lui vabbè. immagina la scena andando dagli animi tutti quanti c'è un funerale, è morto in casa tutti a cantare, a piangere arriva Gesù no, non vi preoccupate, quella dorme tutti quanti a prendere in giro, arrivano arrivano fare il profeta, arrivano l'angelico. Quante tesserie le sta dicendo la donna? Si dice: Tu vieni, moro morto e tu dici che vi è vivo. Però che succede? Gesù va là, dice: Alzati, date a mangiare. E la cosa cambia? tutti quanti: Ma wow, che è successo? Cose? impressionanti per coloro che lo amano per coloro che confidano in Lui e che continuano a credere in Lui devi credere anche se le cose sembrano il contrario devi continuare a credere perché Dio ha preparato cose tremende cose al di là della tua immaginazione cose che neanche pensi quelle sono preparate per te però questo non è per tutti per coloro che amano, per coloro che credono che confidano in Lui Stamattina lo Spirito Santo ci sta dicendo questo, io farò cose impressionanti. Se stai servendo Gesù, se stai passando per momenti difficili, per grandi difficoltà, però tu ami Gesù, speri Gesù, continua a confidare in Gesù. Allora, questa mattina lo Spirito Santo ti dice: questa parola è per te. Tu vedrai cose impressionanti, eh? tu vedrai cose al di là della tua immaginazione. E quindi vogliamo dire insieme: Signore, io confido in te. Più della mia afflizione confido in te più di quello che vedo, conviene in te più di quello che vivo. Allora, io non ho il momento per pecare questa mattina, alziamoci in piedi.